zombie apocalypse buongiorno ragazze ciao a tutte e a tutti allora nuovo video um, chiacchiericcio di aggiornamento ovvero questo video doveva essere fatto ieri ma alla fine lo sto facendo oggi questo video è, è inerente a quello che ho trattato nell'altro video che non si è sentito nulla Spero che questa volta si senta bene. E, dunque, se non dovesse essere così, lo rifaccio sto video, non importa, purché riesca bene. Allora, eh, ho il microfono come l'altro giorno, quindi speriamo che vada tutto per, per il meglio. E, allora, siccome che stavo cercando di ehm, parlarvi un po' della mia, come dire, della mia situa quindi volevo aggiornarvi un po' che finalmente sto riuscendo a fare tanti video ma um, con questo non include che non, che non devo fare altro che non devo fare solo video ma fare anche altre cose comunque niente ragazze era per dirvi che um, alla fine mi sa quel video eh, nullo nel senso che non ha nessun significato perché non sono riuscita a ah, sì l'ho registrato ma l'audio era mozzato ovvero non si sentiva quasi niente per non dire addirittura nulla quindi non è servita niente per quel video alla fine lo sto rifacendo ma non dico più le stesse, parole, le stesse parole identiche parole che ho detto lì allora innanzitutto ci tenevo a precisare che eh, mh, sto bene così ho una piccola eh, eh, piccola perché altro ho oh, oh, come posso spiegarmi insomma ho i miei soldini sto bene così eh, non so quante volte l'ho detto eh, ma non ho bisogno di fare solo sempre youtube ma mm, me la cavo anche con le mie cose quindi nel senso che sto bene così non voglio dire di cosa si tratta ma Penso che l'avete già sentito in altri video, non voglio ehm, sbottonare troppo qua su YouTube perché poi la gente tende sempre sempre a fraintendere e sta cosa a me non mi va, quindi non mi voglio sbottonare troppo. Sbottonare nel senso buono e, e composto, che voglio dire sbottonare nel senso che non voglio dire troppe cose mie che poi chissà dove vanno a finire, quindi mm, no. Non mi sta bene, che devo dire troppe mie verità quindi alla fine va a finire che faccio altri tipi di video. Quindi spero che questi video vi piacciono: video vlog, video passeggi passeggi passeggiata per il Palau oppure video che ne so, ASMR. Un po' di tutto ci uscirà fuori. Non so se farò video di cucina, ma però... proverò a fare video di cucina. Non vi prometto niente perché poi alla fine. Eh, vi, vi posso. Non dico, molte dicono: Ehi, tu annoi tu qua, tu là, non parlo degli iscritti stessi, ma del, del, degli haters. E eh, vabbè, siamo partiti, quindi non ne voglio parlare. Perché poi gente dice: Tu te fai qua, tu fai là, vabbè. tu fai qui, tu fai là, nel senso non so se mi spiego bene che no è vero non leggete nessun commento negativo e eh, ragazze sapete perché non leggete più nessun commento, mai nessun commento negativo perché io li, vabbè, avete capito, li cancello li elimino perché non mi interessa, non mi interessa ragazze cosa vi devo dire, se una cosa eh, mi viene detta perché o sono odiata o mh, non lo so che cosa hanno in mente queste povere persone frustrate perché la frustrazione porta a tante cose, a far male psicologicamente le persone che non, mh, non ti stanno facendo nulla, e quindi la frustrazione ti porta anche, perché no, a rompere le palle agli altri: non si può dire, ma io l'ho detto, rompere, a rompere agli altri, vabbè, e niente, ragazze, eh, io adesso non so se continuare il video vlog o se eh, continuare con mh, che ne so uscendo in giro per Palau, boh non ne ho idea. Sinceramente volevo um, farmi una passeggiata per Palau ma non ho idea di cosa fare, boh. Peccato che non mi potete, potete rispondere, prima di rispondere devo montare il video e poi pubblicarlo qua su YouTube, boh. E nulla. Quindi ragazzi mie adesso che si fa? Vado a fare altri video dai. Però prima di tutto voglio salutare con questa breve notizia che non è una notizia più che altro. Volevo dirvi che dopo questo video volevo fare un video Makeup, mi ma mio Makeup mi sa che ormai l'ho bandito, che... da qualche po' di tempo, boh, Già. e nulla, non lo so perché voi dite cambi argomenti, non fare sempre gli stessi argomenti, è vero, sono d'accordo con voi, scusate se guardo da quella parte, ma sto guardando di qua l'orario, ovvero non l'orario, il, il tempo che ci sto mettendo a registrare, a registrare, e la, la, la registrazione appunto, spero che non sia troppo lungo questo video, comunque, sì, ci tenevo a precisare che questo video spero che vada bene per tutti voi, che vi piaccia più che altro. Non dico che di... Che possa essere chissà quanto simpatico questo video, ma più che altro che vi abbia fatto, che vi abbia fatto compagnia e nulla, questo è quanto. ok aspetta un secondo voglio vedere una cosa no, di qua non si può vedere allora sono le le, le 10 e 11 minuti va bene scusate un po' per eh, il dito della telecamera ma devo guardare che ora era va bene? nulla Okay. Nulla ragazzi, io adesso penso che mi accingo a mettermi un po' di, di musica o qualcosa perché non voglio che poi, eh, non lo so, non riesco a uscire fuori di casa perché nel senso che volevo uscire a fare una passeggiata ma mi è successa una cosa poco bella, non voglio dire di cosa si tratta quindi evito di dirla perché non lo so, non, non riguarda i social network, riguarda più che altro, non lo voglio dire ragazzi, non me la sento ragazzi, abbiate pazienza ma è così, non riguarda la mia famiglia, non vi preoccupate ma riguarda me, quindi nulla. Beh, dai ragazze, io non so se voglio lasciarvi di qua. cioè, se voglio chiudere quel video. O cosa. Boh, vabbè. Sto pensando a cosa voglio fare. Intanto ci penso stop. Se no, veramente vi annoio. E nulla, mi trovate in camera, quindi adesso penso che veramente non lo so, se voglio chiudere o cosa, non ho idea. Però con questi sopracciglia così non posso stare, quindi mi do una bella aggiustatina. Già. Mi devo dare una aggiustatina con questi. Sì. Ho questi due, vedete, uno è il pettinino, che già, mi sono già pettinata le sopracciglia, ma non ridefinite, vabbè. Andiamo in bagno. Non so neanche io dove metterli, vabbè. Non lo so veramente dove metterli. Allora, aspettate un secondo, che... No, qua non è possibile. Se non mi casco le cavallette è troppo, ok. Ho recuperato il mio specchietto e adesso mi faccio, mi faccio le sopracciglia. Non lo voglio uscire mai con lo stesso perché sennò no, sto troppo in casa e non va bene. Ora attacco un po' la tele, la, la basso un po'. Ecco qua. Nulla. Ora vi poggio qua. Abbasso un po' la tele che è meglio, <ride> non si sa mai, ragazzi mie che YouTube mi toglie, mi toglie il video. Quindi vado direttamente alle famiglie sopra Sicilia, che non vedo nulla, praticamente, così non è questo. Allora, diciamo che ho fatto quello che ho potuto, non so se si vede, aspettate un attimo, ho cercato di fare quello che potevo, un attimo solo, ok, a parte gli occhiali comunque, queste sono le mie sopracciglia, so che sono fatte un po' così ma pazienza, e nulla, rimetto allora, gli occhiali, non vedo nulla e adesso ovviamente esco di casa nella speranza che eh, come suol dire non mi fermi nessuno per dirmi cosa stai combinando perché stai registrando che è una cosa normale, no? credo che sia. le sono adesso? Le 10 e eh? qualcosa Vabbè, comunque, nulla Allora, sono le 10 E 19, va bene dai Dunque, ragazze mie Adesso Cosa facciamo? Siccome non lo voglio di truccare Perché veramente non ce lo voglio Sì, lo so, voi dite, ma che ragazza di appassionata Se ti trucco Se poi non ti trucchi volevo truccarmela ma adesso non ho voglia a casa mi trucco um, come dire stasera stasera vabbè oggi pomeriggio se ne voglia se no cicciano e niente quindi quindi no vabbè Non è per niente, mi sa tanto. Boh. Mi viene sempre questo bruttissimo gesto da fare, lo so che non è bello, ma. Questo è che faccio ogni tanto quando mi, mi sto scricchiolando le mani. Cosa che è odioso da fare, da sentire, da vedere, da tutto quello che, che volete, ma ogni tanto lo faccio. Anche quando a mia, anche, in, consapevolmente me lo faccio. Non me ne vogliate, ma non è colpa mia. Anzi, potrebbe essere anche mia colpa, ma mi viene da scricchiolare le dita. Vabbè. Nulla ragazze, questo era tutto il mio video sprolocchio come lo vogliamo chiamare noi, anzi lo aggiungo anche al video sprolocchio di Katrina C4Kate, ma vabbè anche lei mi piace come parla perché è troppo simpatica, è simpaticissima, un bacio a lei, non credo che vedrà mai i miei video perché non ho mai vista sotto i miei video, ma forse riguarda, non credo, ma io metto... Un cuoricino a lei, così un bacino, un cuoricino. Sperando che li veda. E anche se non commenta, ti saluto. Ciao, caterina 4 Ciao, c 4 Ciao, e sappi che ti seguo anche su Instagram come catrena.ci4Kate e nulla. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, dopo di questo, ciao. State sintonizzate e volete sapere che video sarà state sintonizzate appunto ciao